Ben ritrovato in questo video, sono Samuele e oggi vi voglio parlare del custom profile che ho creato per Nikon Z62, la LAT che tira fuori il massimo dell'informazione di questo colore personalizzato e di conseguenza per chi monta o colora con DaVinci Resolve il power grade, perciò potrete vedere ogni singolo passaggio di come è stata creata la LUT. Come ben sappiamo la Nikon Z62 registra RAW esternamente, ma molto spesso le trovo a fare magari lavori più veloci o solo voglio essere più comodo, o essere handle. Questo è stato il motivo che mi ha spinto nel creare questo profilo colore. Qui nel link in descrizione potrete downloadare la cartella gratuitamente dove all'interno troverete il Milk che è il nome di questo colore, di questa LUT il file np3 va caricato nell'Sd o una XQD inserito nella camera e di conseguenza installato e aggiunto nel vostro profilo colore in camera all'interno della cartella troverete anche il power grade con una struttura d'albero con tutti i nodi dove potrete vedere come è stata creata la LUT e personalizzare adesso assieme vedremo in che modo e una lat di conversione in REC709 apriamo DaVinci Resolve che è il software che utilizzo io io ho già importato qualche clip questa è carina apriamo subito la parte della color di DaVinci Resolve per importare la lat bisogna andare in color management Lookup table, open folder e dovrete trascinare in questa cartella che si apre in modo automatico la LAT, che è questa, cube. Potete trascinarla qua, ok, si torna in DaVinci Resolve, up the list, save. Se si va qui nel folder delle LAT, si cerca milk ZS2 neutral LAT. Io in questo modo posso semplicemente trascinare la LAT sul footage. Ecco, vedete che cambia con la latte e senza latte. Se voi volete fare ulteriori cambiamenti, la cosa molto molto importante è il white balance. Quindi, se montate in Da DaVinci, vi consiglio di fare un nodo prima della latta, uno dopo la latte, scusate, due prima della latte e, e uno dopo la latte. Nel primo nodo se c'è bisogno io eh, farei del noise reduction, in questo caso non serve perché l'immagine è esposta correttamente e non era troppo buio, perciò se non serve il noise reduction la prima cosa da fare è il white balance questa latte funziona molto bene anche questo profilo colore funziona molto bene dal massimo di sé se abbiamo il bilanciamento del bianco corretto questo è molto importante se siete in premiere nel final cut vi consiglio di metterlo eh, prima della latte ok in questo caso adesso provo a cambiare un attimo la temperatura per vedere la posso scaldare o lo posso fare addirittura più blu e adesso in questo ho fatto una piccola correzione e la lascio così nel nodo dopo bisogna regolare il gain perciò l'esposizione in questo modo se voi regolate qui l'esposizione e nello stesso nodo dell'esposizione potete anche giocare con le curve perciò con il contrasto adesso qui faccio una semplice S-curve mi piace questo, questa siliata un po' accentuata avete il massimo della resa di questa colore di questa latta e nell'ultimo nodo che vi ho fatto creare quello dopo la latta c'è tutta la parte creativa se volete modificare ulteriormente i colori la saturazione si fa nell'ultimo passaggio adesso faccio un'altra prova tipo proverai a aumentare un attimo la saturazione so di un 10% 18% e volendo si può anche andare a cercare di dare un po' di rossi nel cielo magari toglierli leggermente nelle ombre dopo diventa troppo verde adesso bisogna andare a tirare più giù il verde questo è un esempio di questa immagine questa è scattata mi sembra a 120 frame al secondo portata 24 per avere il massimo da questa latte bisogna filmare mezzo stop sotto esposto, perciò l'istogramma deve essere leggermente spostato verso sinistra. E come potete vedere qua il mio istogramma, vedete, non è completamente omogeneo, è leggermente spostato verso sinistra, perciò tutte le alte luci sono super salvaguardate. Con la MILK Lat associata al profilo colore che ho creato per la ZS2 già otterrete un buonissimo risultato su qualsiasi software di montaggio. Ma per chi utilizza DaVinci Resolve posso offrire appunto del Power Grade che io consiglio perché potete davvero avere il massimo assoluto. Il Power Grade per installarlo si cioè va in Power Grade, Import. Nella cartella che scaricherete l'aprite e c'è scritto MILK ZS2 Neutral è il file di px si importa e vedete che nella sezione power grade avete la milk andiamo a importare qualche altro frame perciò portiamo questa parte qua selezioniamo ok il power grade come dicevo è già strutturato come potete vedere qui nel primo frame è noise reduction secondo frame white balance terzo frame esposizione dopo abbiamo color space che è una trasformazione del colore altre correzioni che servono per compensare l'immagine creata dalla ZC2 alla milk lat e in fondo c'è l'ultimo nodo che è quello creativo sostanzialmente questo power grade funziona come la LAT, ma avete già l'opportunità di avere il node 3 come vi ho spiegato prima come vedete questi sono nodi vuoti, gli unici con cui sono stata fatta una trasformazione è il color, il color transform, il trapartial color e il rec709, mentre il creative, neurodation, white banner e esposizione sono ancora vuoti, perché potete poi andare voi a fare le varie modifiche. Adesso vediamo questa immagine, così è con la milk lat e senza. Vedete c'è un aumento di contrasto e cambiano anche i colori, c'è proprio una trasformazione del colore. In questo caso sono esposto correttamente. Però, come vi dicevo, questa è latte e questo colore funziona meglio leggermente sotto esposti. Perciò vado in esposizione alla, abbasso leggermente. La gamma. Vedo che pecca un po' di contrasto perché comunque è un controluce quindi potrei andare a lavorare anche su, sulle curve ok white balance qui si può decidere se scaldare un pochettino o come più preferite no reduction non mi sembra ci sia bisogno e diciamo che questa è la latta, senza e con. Ok, adesso scatto un attimo perché sto registrando lo schermo in questo momento. Comunque tira fuori davvero un'informazione dalla Z62 incredibile, guardate, senza con. In pochissimi passaggi. Vediamo un'altra immagine sempre molto complicata perché anche questa. È in controluce diciamo il sensore è molto molto stressato vedete luce pieno oltretutto 20 mm vintage quindi l'immagine anche molto morbida ok gallery milk boom l'ho tenuto al centro l'esposizione perciò è leggermente da abbassare sempre gain Ok, si può contrastare. Sto contrastiamolo da lì qua. Voilà, qui in creative andrei a togliere leggermente un po' di saturazione. Ok, voilà, senza e con se serve si può comunque sia andare a bilanciare ancora il white balance magari scaldarlo un attimo qui nell'esposizione appunto che si può giocare con i contrasti proviamo a cambiare anche un attimo le curve se vogliamo qualcosa di un pochino più inciso bisogna sempre stare attenti a non bruciare l'immagine questo si può anche in questa sezione qui, dell'esposizione si può anche magari abbassare un po' gli highlights aprire un po' le ombre in realtà le avevo tolte essendo contro luce, secondo me, funziona meglio così ok, adesso in questo momento abbiamo fatto già una colorazione un pochino più spinta forse anche troppo eh? proviamo un'altra immagine ok qui vedo già che c'è bisogno del laser Dash. quindi come funziona possiamo provare anche a prendere la stessa immagine una la facciamo con la latte e l'altra col power grade allora, la prima facciamola col power grade apriamo la clip così vediamo e la seconda con la latta applichiamo un leggero nail reduction perché vedo già che qui nell'area dei capelli l'informazione è troppo bassa ok il noise io non, non lo uso troppo in modo troppo pesante anche perché una volta fatti i colori contrastato un po' l'immagine si nota un po' meno e anche se si nota un pochettino comunque un po' di rumore anche naturale vedete questa immagine dall'istogramma si nota che è leggermente esposta verso sinistra però era una situazione di... ok noise reduction disattiviamolo per un secondo se non il computer esplode andare in blue hour aspetto potrebbe scadare la luce per fare un effetto alba e andare a giocare un attimo con le curve in questo modo chiudendo i, i neri andiamo anche a eliminare un po' alleggerire il rumore riattiviamo il news reduction voilà senza la latte e la correzione colore con volendo si può tornare al colore wet balance originale comunque è un bellissimo blue hour però effettivamente non è neanche male con il wet balance più, più caldo mi piace molto questa immagine proviamo a ricrearla con la latte allora nella latte come ho detto non posso mettervi in oli perché si può appunto utilizzare in qualsiasi programma di montaggio. Prima della LAT sistemiamo il white balance, il noise reduction e l'esposizione. Andiamo a rifare una curva simile a quella che abbiamo fatto prima per cercare di ottenere più o meno lo stesso risultato. Scaldiamo l'immagine e voilà come potete vedere si possono raggiungere buonissimi risultati in entrambi i casi chiaramente per chi ti Vinci io consiglio di utilizzare i power grade voglio mostrarvi l'ultima cosa che è possibile fare col power grade sezione color power grade milk power grade boom qui abbiamo tutti i nostri nodi allora il nodo numero 1 noise reduction in questo modo potremo pulire l'immagine nel miglior modo possibile nel secondo nodo troviamo il white balance che è molto importante per avere un'immagine con il bilanciamento del bianco eh, corretto e per il giusto funzionamento del nostro, della nostra milk lat rec 709 nel terzo nodo possiamo regolare l'esposizione il contrasto e qui ci sono i tre nodi che eh, appunto trasformano in colore per far sì che la mic LAT funzioni correttamente e l'ultimo nodo è il nodo creativo come abbiamo già detto cioè dove voi potete dare il look per il vostro progetto ora disattivando i vari nodi quelli dove sono state effettuate delle modifiche potete vedere l'immagine RAW il color space transform rende l'immagine molto molto molto flat in questo momento abbiamo un'immagine log abbiamo una vasta gamma dinamica incredibile quindi voi potrete andare a prendere una LUT per esempio prendiamo questa della Harry la mettete dentro il nodo del REC 709 mettendo la LAT assicuriamo che la nostra immagine sia dentro lo spazio colore dei monitor io adesso andrò a cambiare il 3x3 color l'ho resatto completamente qui come potete vedere possiamo andare a modificare la nostra immagine per ottenere recreare davvero l'immagine che più ci piace volendo possiamo rimettere una lat, chiaramente adesso Uh, è molto, molto sparata perché ho fatto l'escarve con la latte disattivata. Comunque sia, utilizzando questo metodo potete davvero utilizzare il footage registrato internamente della Z62 come un vero log. Per oggi è tutto, ragazzi. Questo è il lavoro che sono riuscito a fare con Z62, ehm, sviluppando appunto il profilo, colore interno e. Uh, la LAT e il power grade per poi andare a correggerlo e ultimarlo, spero vi sia utile. Per me siamo riusciti davvero a tirar fuori da la ZS2 un file molto malleabile, molto elastico, registrato internamente e molto molto cinematografico. In descrizione troverete la cartella da scaricare dove all'interno c'è il file np3 power grade e LAT. Ciao!